Leggevo in questi giorni un articolo sul Corriere sulla disonestà, cioè il fatto che la disonestà è nel cervello, che non è un concetto così nuovo, eh? e, ma quello che mi ha colpito di questo articolo era il meccanismo che questi ricercatori hanno trovato. Fondamentalmente negli esperimenti che hanno visto succedeva un fenomeno particolare, la prima volta che uno faceva qualcosa di disonesto aveva un picco emotivo nell'amigdala, che è questo piccolo pezzettino dentro il nostro cervello collegato con le emozioni. La prima volta avevano questa attivazione dell'amigdala molto forte, la seconda volta un pochino di meno, la terza ancora di meno, finché poi a un certo punto non si attiva più. Il cervello si adatta alla disonestà, che è anche il titolo della, questa, di questa ricerca. Questo ha delle implicazioni fondamentali per come noi cresciamo i nostri figli. Noi dobbiamo avere il coraggio di crescere dei figli etici, di insegnare loro che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, a essere onesti. Non possiamo pensare che tutto è allo stesso livello. Per noi alcuni comportamenti sono giusti e altri sono sbagliati ed è importante che noi lo insegniamo ai nostri figli. Non dobbiamo aspettarci che in generale così la bontà salterà fuori da un, così, da un momento all'altro ai nostri figli, no. Noi dobbiamo insegnare ai nostri figli a essere buoni, giusti, onesti, leali e per farlo dobbiamo farlo in modo esplicito, spiegarglielo bene. Ma questo non basta. È importantissimo, fondamentale, ma non basta. Quello che è necessario è vivere secondo questi principi e queste idee che noi insegniamo ai nostri figli. E se riusciremo a farlo, a vivere secondo le nostre parole, allora sì che contrasteremo questa tendenza del cervello alla disonestà, ma anzi insegneremo ai nostri figli a essere onesti e aiuteremo il loro cervello ad adattarsi all'onestà. E allora a quel punto diventeremo veramente una fonte di ispirazione per i nostri figli e se continueremo così accadrà quella che è la cosa più bella per un genitore quando i propri figli diventano una fonte di ispirazione